È stata una giornata un po' lunga e voglio chiuderla leggendovi qualcosa. Anche se mi scuso, ma dovendovelo tradurre così al volo, può darsi che ci siano degli inciampi nella lettura, ma voi mi perdonerete. Jean-Claude Michéat, il complesso di Orfeo, la sinistra, la gente comune e la religione del progresso. Questione terza, scolio F. L'ideale è umanitario si fonda sul principio liberale di neutralità assiologica e quindi sul dogma parallelo di fine delle ideologie. Un medico della Croce Rossa quindi sarà obbligato ad assistere qualsiasi combattente ferito, che si tratti di un partigiano o che si tratti dell'ufficiale delle SS che ha torturato quest'ultimo o ad assistere qualsiasi straniero entrato clandestinamente su un determinato territorio, che si tratti di un rifugiato politico o di un trafficante di droga. Questione terza, scolio F, nota 1, è un testo architettonicamente un po' complesso, nota 1. Dal punto di vista di una associazione liberale di difesa dei clandestini, non si può né si deve fare alcuna differenza fra dei tunisini che scappano dalla dittatura di Ben Ali e dei tunisini che scappano dal rovesciamento della dittatura di Ben Ali. Problema ricorrente per le associazioni di difesa dei clandestini dal momento che ogni rivoluzione ha sempre originato, per definizione, una emigrazione controrivoluzionaria massiccia. Questo rifiuto di operare la benché minima discriminazione fra gli individui da soccorrere, vale a dire il rifiuto di trattare il problema caso per caso e secondo criteri politici, è evidentemente legittimo in certe situazioni di emergenza, quelle in cui, come scriveva Camus, si tratta innanzitutto di salvare i corpi. Nota 2. L'atto fondatore dell'ideologia umanitaria moderna è l'operazione una barca per il Vietnam, organizzata nel 1979 sotto la direzione di Bernard Kouchner e di Yves Montand, che sarà ugualmente l'artefice, qualche anno più tardi, della trasmissione Viva la crisi, destinata, con l'aiuto di Laurent Geoffrin a... Convertire l'elettorato popolare dell'antica sinistra ai benefici del liberalismo economico e della privatizzazione che si annunciava. Hai capito il Montano? Questa non la sapevo. Questa operazione umanitaria, incontestabilmente legittima nella situazione di emergenza in cui si trovavano i bot people che fuggivano dalla rivoluzione comunista. Riuniva così per la prima volta tutti gli elementi ideologici che ben presto avrebbero fondato la nuova politica della sinistra liberale. La chiave di volta di questa costruzione allora inedita era evidentemente l'esistenza di un nemico comune federatore, il regime stalinista di Hanoi di fronte al quale qualsiasi critica del capitalismo, ormai percepita come puramente ideologica, doveva essere messa da parte. L'Isola della Luce, scriverà Ronnie Broman, come una scialuppa di salvataggio è una critica galleggiante al totalitarismo. Da un punto di vista mediatico è la collaborazione a prima vista insolita fra Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Michel Foucault e André Glucksmann che avrebbe definitivamente simbolizzato questa nuova politica del male minore. lo sfruttamento capitalista degli operai è meglio che la deportazione dei dissidenti nel Gulag e che doveva rapidamente condurre a sostituire la vecchia problematica della lotta di classe con quella molto più mediatica e decorativa della difesa dei diritti dell'uomo e della lotta contro tutte le forme di discriminazione. Il tempo degli S.O.S. Rassism era quindi arrivato e con lui quello dei Delors, dei Rocard e degli Strauss-Kahn. La mistificazione non comincia che quando questa etica dell'urgenza si vede presentata come una filosofia politica a pieno diritto o addirittura, nei più cinici, come un impegno anticapitalista. Diventa allora inevitabilmente una delle armi mediatiche privilegiate della politica liberale. Eh sì, è proprio un bel libro. E perché ci sono le questioni gli scoli, le note degli scoli e quindi seguire il filo è difficile ma, ma... mi sento di consigliarvelo eccolo qua in italiano non so se lo troverete ma del resto... <ride> oggi mi hanno detto che il tramonto dell'euro è in asta su ebay a 150 euro <ride> mi vedo assolutamente costretto a fare quel gesto umanitario che è ristampare quel libro e adesso vi lascio con le sagge parole di Michel: pensateci quelli sono, diciamo così, i nostri avversari è, diciamo, l'antipolitica presentabile non quella buzzurra e cialtrona, diciamo così, di, che conosciamo, quella più insidiosa, che si ammanta di prestigio intellettuale e eh, di rispettabilità sociale, senza però naturalmente dimenticarsi di, come dire, Pimonte, questo cocktail con un minimo di afflato rivoluzionario. Ecco, questi sono veramente gli odiatori del genere umano. <ride> e dobbiamo... dobbiamo ricordarci da che parte sono, no? D'altra parte, scusate, voi che siete così attenti nel seguire i lavori parlamentari, avrete sentito che qualche giorno fa, con grande schiettezza, l'onorevole Giorgetti gliel'ha cantata esattamente a questi qui. Bene, buonanotte.